Ciao a tutti ragazzi, sono s 4 e oggi siamo in un nuovo video un po' diverso dal solito perché siccome in questo periodo mi sono diciamo affezionato a questo lato del gaming più o meno, non so se si possa definire così, che è quello del, dei Pokémon c'è già da molto tempo però io eh, mi sono affezionato di più cioè mi sono iniziato a scoprirlo di più dopo un sacco di tempo diciamo che ho iniziato in quest'ultimo periodo come stavo dicendo e volevo fare un video come dicevo un po' speciale perché eh, vorrei dire che cosa ne penso di un po' tutti i Pokémon, dal primo all'ultimo comprese le forme e non gli shiny ovviamente penso che ne dimenticherò qualcuno perché sono troppi e al massimo scrivetemelo nei commenti e io se notate che ne ho dimenticato qualcuno vi scrivo a parte, scrivo che cosa ne penso di quel Pokémon in un commento. Quindi, detto questo, iniziamo, sarà un video lunghissimo che se viene troppo lungo lo dividerò in due. però detto questo iniziamo. Eh, spero che il video vi piaccia e... e ricordatevi che è un mio parere personale e che quindi non, non dovete arrabbiarvi nei commenti se. Dico che il vostro Pokémon preferito non mi piace Perché come giusto che sia Il mio gusto è mio e non è vostro quindi So già che a molti non piacerà questo video Però voglio fare comunque detto questo iniziamo Beh, come non iniziare con Bulbasaur Che è il primo del Pokédex Che però non mi piace troppo mm, Diciamo che gli starter d'erba Sono a volte molto belli Però Venusaur è comunque Tutta la fascia evolutiva non mi piace troppo quindi anche Isaur. ovviamente dico già anche questo sbaglierò molte pronunce perché non li so non ho visto tutto l'anime so le pronunce solo di alcuni Pokémon e quindi c'è, cioè, so le pronunce non so se sono giuste <ride> però per personato che almeno alcune le do giuste e ovviamente i nomi saranno quelli che arrivano a noi in Italia quindi cioè non, non starò a dire i nomi dei Pokémon in altre lingue perché non li so, alcuni sì, altri no. Comunque continuiamo, questa è la fascia evolutiva, come stavo dicendo, che non mi piace troppo. Sembra più una specie di cinghiale d'erba, qualcosa del genere, e non mi piacciono. troppo. Questa è la sua forma Gigamax che non mi piace troppo neanche questa, ma in generale i, G i Gigamax non sono bellissimi. Non, non so voi cosa ne pensate ma a me non piacciono troppo, cioè sono troppo esagerati, però probabilmente è quello l'effetto che volevano dare. Vabbè, poi ovviamente Mega Venusaur che non mi piace, poi Charmander, Charmander penso che sia più bello visto nell'anime che non... In questa foto che è la foto ufficiale che non è troppo bella un po la faccia un po schiacciata secondo me però Charmander in generale è bello come non mi piace molto Charmeleon però invece Charizard ci sta è abbastanza bello e secondo me tra i tre è il migliore e mi piacciono anche molto le, le forme mega che ovviamente proprio ma c'è la Gigamax che non mi piace troppo come ho già detto sono troppo esagerate eh, mi piacciono molto le Mega come la Mega X e la Mega Y, che sono rispettivamente queste. E che dire, essendo che è una specie di drago, a me piacciono molto i draghi, mm, quindi sì, ci sta. Non è probabilmente il mio Pokémon preferito però, è tra gli starter è uno dei migliori. Squirtle, ovviamente tutta la, la faccia evolutiva come War Turtle e Blastoise, e Mega Blastoise, e Gigamax Blastoise e, e, e la Pesca. Tra l'altro siamo in tema acqua, quindi <ride> che battute schifosa che faccio. Tra l'altro spero di star parlando al volume giusto perché non mi sto sentendo, però vabbè lasciamo perdere. Ehm, mi piace molto War Turtle rispetto alle altre due evoluzioni. Blastoise non mi fa impazzire però... Lo preferisco a Ivysaur, c'è cioè Ivysaur, Venosaur e le altre fasce evolutive. Però tra i tre preferisco World Turtle e non so perché, però cioè, lo preferisco come grafica. Ovviamente non sto a vedere le statistiche dei Pokémon, ma sto solo a vedere che tra l'altro le so quali se alcuni Pokémon sono più forti di altri, però... Um sto a vedere come dicevo solo l'aspetto estetico poi vabbè c'è eh, Gigamax e Blastoise che non mi piace troppo come ho già detto in generale i Gigamax non mi piacciono troppo e poi eh, Mega Blastoise che non mi piace preferisco Blastoise Beh, Caterpie non mi piace molto e un bruco però diciamo che ci sta come Pokémon di, di tipo insetto, però non mi piace molto. Come non mi piace molto Metapod. Invece, Butterfree eh, ci sta. Rispetto agli altri due è più bello. Però non, non troppo. Dovrei dare un voto, però non so come, come fare i voti. Diciamo che se dovessi dargli un voto, gli darei un 7. Poi vabbè. Ehm... Mega, sì, mega, Gigamax Butterfree non mi piace troppo, però rispetto ad altri Gigamax è fatto meglio, perché non è che c'era tanto da fare per una farfalla. Weedle, uh, Weedle non mi piace troppo, come non mi piace molto Kakuna, però invece non so perché è successo quello, Beedrill mi piace già un po' di più, non è un Pokémon fortissimo, però ci sta come aspetto estetico. Anche qui gli darei un 7. Adesso non do i voti ai primi, comunque diciamo che... Visto che non li ho detti, dirò anche i voti adoro. Diciamo che tutta la linea evolutiva gli darei un 6. Perché non sono bruttissimi. Ehm, Gigamax non mi piace molto, qua gli darei un 5. Mega neanche non mi piace molto, gli darei un 5. E Charmander gli darei un 7. Charmeleon 6. E Charizard 8 9, ci sta. Eh, Charizard Gigamax non mi piace troppo, gli darei un 6, 6 e mezzo. Mentre loro, che preferisco rispetto a Charizard, gli ho tutte e due 9 perché sono tutte e due molto belli. Squirtle mi piace già un po' di più come sto facendo e gli darò a tutta la linea evolutiva un 7 tranne a Turtle che gli do 7 e mezzo mentre Gigamax non mi piace un 5 e neanche Mega non mi piace do 5 Caterpillar non mi ricordo se l'avevo già detto comunque non mi piace molto quindi do 5 Metapod 6 e Butterfree un 7 e poi dopo da qui in poi ho detto i voti tranne del Gigamax che okay, gli darei un 6 Widow non mi piace molto come sto dicendo do 5 Kakuna anche 5 tra l'altro non so se si dice così o Kakuna altri modi non lo so quindi comunque anche lui do 5, mentre a Vidri gli do un 7 e mezzo. A Megavidri invece, le è molto bello, anche se mi ricordo una penna, per quella forma che ha. E gli do un 8. Pigeot mi piace, però non troppo, gli do un 7. E PG8 non mi piace troppo rispetto a PG8 gli darei un 6. Mentre invece, tra l'altro non mi ricordo se... no, PJ, questo è PJ, mi sono confuso. Questo è Pigeot. Anche lui non mi piace troppo, però preferisco rispetto a PG8, gli do un 6,5. Mentre Mega Pigeot mi piace come questo colore che ha preso, gli do un 8, Rattata non mi piace molto e gli darei un 5 a allora, Lolan. Rattata è già un po' più bello gli do un 5,5 perché comunque non mi piace molto. Raticate, mi fa molto schifo e gli darei un 4, sinceramente, è proprio brutto. E Allolan Raticate è ancora peggio, quindi 4 o meno, se si può. Andando avanti, Spiro, Spiro uh, non mi piace troppo, però è, è meglio rispetto ad altri, io do un 6 e mezzo, mentre invece Firo non mi piace molto, e do un 5, ,5. e mezzo. Ekans uh, non è bellissimo, però non lo so, gli do anche qui un 6. E Arbok... Mi piace già un po' più di, di, più di Ekans, quindi gli do 6 e mezza. Tra l'altro le letti al contrario sono Snake e Cobra. Giusto? Arbok? Sì, Cobra. Pikachu non mi piace per niente, sinceramente. E soprattutto non mi piace anche perché è troppo piaciuto rispetto agli altri. E Gigamax l'hanno peggiorato. Raikou mi piace già un po' Raichu penso si dica Raichu non mi piace, però è meglio rispetto a Pikachu. Alolan Raichu. Me, secondo me è peggio di Raichu e eh, non mi piace molto. Senshu, sen no, sen che non so come si pronunci, eh, non, non mi piace troppo, però è meglio rispetto ad altri. Gli do un 6 e mezzo. Alolan Senshu è bello come stile di colori, ma non mi piace che l'hanno fatto troppo piatto, cioè è troppo rotondeggiante e gli darei un boh, un 6, 6 al 7 Sandslash mi piace in realtà mi piace molto di più gli darei un 7 e mezzo Galoran Sandslash è bellissimo secondo me gli darei un 8 Nidoran Female mi sembra che sia questa sì, Nidoran Female non mi piace troppo come non mi piace molto Nidorina e non mi piace molto Nidoquin e darei tutta la linea evolutiva un 5 Nidori, Nidoran mail invece è già un po' più bella e mi piace anche molto Nidoking mentre Nidorino non tanto e diciamo che do uh, Nidoran Mail 6 Nidorino 5 e Nidoking in realtà mi piace da un 6 e mezzo mentre Cleffa, ho dimenticato Cleffa ecco, ecco un Pokémon che ho perso Cleffa, Cleffa non mi piace, non ce l'ho qua sotto purtroppo al massimo in editing metto poi una foto Cleffa non mi piace molto, io gli do 5. Clef Clef Clefairy non mi piace troppo anche lì, io do un 5. Clefable, secondo me in questa foto non è fatta molto bene, però nell'anime è molto più bello. E penso che gli posso dare un 6, che tra l'altro è il contrario di Gengar, mi sembra. Vulpix mi piace, anche perché vabbè mi piacciono molto i volpi, ehm, però eh, preferisco Ninetales che, okay. vabbè, il Vulpix da Lola adesso ci arriviamo, e ci sta come idea, gli darei un 7, a Lolan Vulpix è bellissimo, e gli darei un 8, Ninetales, anche mi piace un sacco, gli darei un 8, mentre Alolan Lolan Ninetales non mi piace troppo, mi aspettavo che siccome Vulpix mi piaceva di meno, a Lolan Ninetales, cioè, Ninetales invece mi piaceva di più, mi aspettavo che Alolan Ninetales fosse ancora più bello di, Alolan Vulpix invece gli darei un 7 e mezzo, cioè non è troppo bello Giglipuff non mi piace E gli darei un 6 E Wigglytuff mi sembra che si chiama Anche lui no, non si chiama Ah ecco sì, Giglipuff e Wigglypuff non mi piacciono E gli darei tutti e due 5 Poi c'è Igglibuff che però ho aggiunto in una generazione dopo Zubat non mi piace Crobat o Golbat non mi ricordo Però penso sia Golbat questo non mi piace, mentre invece Crobat, o oh, l'ho dimenticato, e tra l'altro anche prima magari eh, di Cleffa non l'ho dimenticato ma è stato aggiunto in una generazione dopo, adesso non mi ricordo bene tutti i Pokémon Baby quando li hanno messi, però è probabile che li hanno messi in una generazione dopo, al massimo poi li dico dopo, come ho già detto. Jigglypuff e Wigglytuff non mi piacciono, come ho già detto io ho Dottuto dei Cinque. Eh, Zubat e Goldbat non mi piacciono e do tutte e due 5 Oddish non mi piace molto anche qui do 5 Gloom è orribile e sinceramente gli do 3,5 perché è, è orribile ma tanto mentre invece Wild Plum, penso si dica così invece è abbastanza carino gli do un 6,5 Paras non mi piace per niente e gli do un 5 Parasect è ancora peggio e gli do un 4 e mezzo. Venonat invece mi piace, scusate se si sente rumore, spero non si senta però stanno facendo un po' di fracasso fuori. Eh, Venonat mi piace, come sto dicendo gli do un 7 e Venomoth mm, non mi piace troppo e gli do un 6. Diglett non mi piace troppo, 6, gli do un 6 Diglet cioè cambia solo un po' il colore, non so cos'altro cambia, non mi piace troppo anche qui, gli do un 6 Ductrio, 6 anche, e Ductrio è orribile, e gli do un 4, perché non mi piace per niente Miaut, miau Penso si dica Miao, o come lo pronunciano nell'anime, però nell'anime cambiano spesso, pronunciano, so come mai. E Mi piace, gli do un 7. Alola Miao non mi piace troppo, e gli do un 6, anche se come scelta di colore ci sta. Però non mi piace molto la grafica che gli hanno dato, e gli do un 6 anche qui. No, anche qui. Poi c'è Gigamax Miao, che non mi piace molto, gli do un 5. Poi c'è Galarian Miao, che non mi piace troppo, gli do un 5 persian che non mi piace troppo gli do un 6 però ci sta allora I'm Persian è orribile e do un 4 allora, ha la faccia troppo derp quando dovrebbe cercare di essere pauroso immagino visto che dovrebbe essere una specie di pantera mi sembra psyduck non mi piace molto gli do un 6 goldac mi piace già un po' di più e gli do un 6 e mezzo mi sto so cercando di andare già un po' più veloce perché siamo, potre, dovrebbe venire troppo lungo questo video a questo punto mi sa che lo dividerò per generazioni adesso registrerò un video unico e poi lo divido per generazioni che effettivamente ha più senso e poi al massimo farò probabilmente farò un'introduzione per ogni video Ehm, Monkey o Monkey, non so come si pronuncia non mi piace troppo gli do un 5 Remape Trimape penso si dica non mi piace molto e gli do un 6.